Ciao a tutti! Oggi prepareremo lo spumone alle ciliegie. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti più 2 ore di riposo in freezer. Gli ingredienti sono zucchero, ciliegie congelate e albumi. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Finiamo sul fondo del boccale lo zucchero. Adesso aggiungiamo le ciliegie. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino, posizioniamo la spatola e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 10 spatolando. questo punto se fosse necessario ripetere l'operazione posizioniamo la farfalla la spingiamo bene sul fondo aggiungiamo gli albumi che devono essere a temperatura ambiente chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 3 minuti a velocità 4 lo spumone alle ciliegie è pronto Trasferiamolo in un contenitore e posizioniamolo in un congelatore per almeno due ore prima di servirlo. Sfumone alle ciliegie. Grazie e alla prossima ricetta.